Ciao, sono Marco e sono a passeggio in questo posto meraviglioso insieme al fedele amico a quattro zampe, King, qui davanti a me. Mi è a correre, ma questa mattina fa troppo caldo, casomai più tardi correremo, anche se è mattina presto fa molto caldo. Voglio fare insieme a te una riflessione, che stavo già facendo insieme a King tra l'altro, te la voglio riportare. Ci voglio arrivare attraverso un esempio. Non so se hai presente i grandi elefanti, no? Non so se li hai mai visti. Io non sono mai stato in India, però ho visto qualche documentario e mi è capitato di vedere che questi elefanti sono tenuti fermi, attaccati ad un misero paletto eh, con una cordicella legata al paletto e alla zampa. È una cordicella che è evidente che l'elefante grande e grosso come potrebbe spezzare in qualunque momento, manca addirittura togliere il paletto da terra perché è talmente grande che è pesante e forte che potrebbe farlo eppure rimane legato lì. Perché avviene questo? Perché è stato legato a quel paletto con quella misera piccolissima cordicella quando era piccolissimo e non aveva il peso e la forza sufficiente per poterla rompere. Ora nella sua mente si è creata un'immagine di quel legaggio molto limitante, sa, nella sua mente, sa che non può liberarsi facilmente, anzi non può proprio liberarsi perché da piccolo non ce la faceva, quindi quella cordicella è diventata una eh, limitazione insormontabile nella sua mente, anche se poi fisicamente non è così. E questo più o meno succede a tutti noi. Ognuno di noi può trovare lungo il proprio percorso delle limitazioni che gli impediscono di muoversi completamente in libertà. E cosa facciamo? Beh, l'essere umano è straordinario, riesce a trovare eh, l'adattamento in ogni cosa, si riesce ad adattare anche a delle grandi limitazioni. E questo è un bene, ma spesso è anche un male. Perché? Adattarsi a delle limitazioni significa poi rimanere così, assuefatti a questa limitazione. Invece di lottare per contrastarla, per migliorarsi, per vincere questa limitazione, più delle volte noi ci assoggettiamo ad essa. Quindi il mio invito è quello di rivalutare se tutto quello che ti limitava ieri oggi è ancora una limitazione di provare, osare a fare un qualche cosina di più per raggiungere, per ottenere qualcosa di più, cercando di lottare e di vincere quelle che fino a ieri ti sembravano delle limitazioni, perché potrebbero non essere più delle limitazioni allo stato attuale, a oggi. È un po' come dire che se fino a quando eri non ancora capace e in quota per andare a prendere la Nutella nella credenza No? non eri capace e prendevi la sedia per arrivarci sarebbe un po' un modo come dire che continuiamo a prendere la sedia pur essendo alti 1,90m e avendo la credenza lì all'altezza degli occhi quindi rivaluta bene tutte le cose che ti hanno limitato fino a ieri perché potrebbero non essere più valide oggi questa era la riflessione di questa mattina continuo la passeggiata insieme a King che mi esorta a correre e in questo boschetto è anche abbastanza fresco quindi si può correre un pochino quindi non mi resta che salutarti con un abbraccio Tchau.